Ragazzi tutti possono imparare il backflip Per esempio vi ricordate quella volta che Corse è venuto al park e ha imparato backflip in due ore? Ha fatto in due ore Però lui l'ha fatto solo sul bag Ma in pochi possono riuscire a farlo in 24 ore sul duro I requisiti per azzardare un'impresa del genere ragazzi Sono molteplici Per esempio saper andare abbastanza bene in bici Avere qualcuno che vi sappia dare i giusti consigli Mentre lo provate E soprattutto essere convinti e motivati Al 100% per farlo Quindi non basta essere in il primo che passa per strada Oh Andiamo a far messi Io? A parte gli scherzi ragazzi Abbiamo qui il Robby Monfredini Che è l'essere perfetto per questa impresa Grazie <ride> Robby ragazzi sa già andare abbastanza non abbastanza. Sa già andare molto bene in bici è guida di mountain bike. Giusto. Anche il mio preparatore atletico Quando si allena. Ha ah, poi me come istruttore per questo backflip. Terzo requisito rispecchia quello di essere convinto al 100%. Perché tu sei convinto di farlo, giusto sul duro? Sì, sì. Carico. Convinto. Mio Carico. <ride> Se avete visto i miei video sapete benissimo che dico sempre che prima di imparare un trick in bici bisogna prima impararlo a corpo libero. 20-35? Roby. 24 ore da adesso dobbiamo chiudere back sul mulch, eh? Andiamo, allora. allora ti metto subito alla prova. Vai su un trampolino qualsiasi, okay. salta dritto, stando più fermo che puoi. Non muovere le braccia, eh? eh. Lo fa sembrare semplice ma perché Roby ha già un buon controllo ragazzi Mi assicuro che se provate ad andare su qualsiasi trampolino elastico e provare a saltare dritti così non è facile Ora fammi da lì a terra di schiena Mi ha appena mentito Roby, ha detto che lo sa già fare tuffi Dal pontile Dal pontile Siccome hai detto che se sei capace di farlo mi fai un flip dal bordo qua della è già perfetto, va già benissimo. Beh, lui parte già da un ottimo punto perché sa già andare sotto sopra. L'unica cosa che non ha fatto, in realtà, se avete visto, è che lui ha girato senza andare in alto. E adesso stessa cosa, ma vai su e poi giri. Eh, già meglio, già meglio perché hai steso tutto il corpo. Eh? Non è malissimo, però dobbiamo andare sui trampolini adesso. Dal è andato tanto così con la testa dal bordo. Prova adesso quando lo fai, spingilo, ma non cercarlo con la testa, cioè non guardare indietro. Ricordati che la testa non fa la rotazione, gira più piano. <susurra> Vuoi far attenzione sul tappeto? Credo sia ora. Molto meglio già qui eh! Oh, può essere buono! Sai qual è lo step successivo? Che ricordati che in bici non si fa sul posto: backflip, ma si fa andando avanti. No! Il cosiddetto gainer ragazzi, cioè backflip ma andando in avanti. Ok, adesso stessa cosa, prova a tirare sul bacino le ginocchia Ok, ok, ok Ok, è l'inizio Questa è la titubanza che non vogliamo Tu lo vuoi far mai i bici? Sì, sì Allora dai cazzo Vacci dentro cattivo dai. Oh, ecco. Ci siamo Si avvicina Roby Si avvicina Manuale eh! Da manuale! Ah. Questa è la cosa più simile a un back in bici che si può fare sui tramponi là. Quindi manca la bici. Okay. 11 e 26, secondo giorno ragazzi, siamo al Monza Pizza Bike Park. Il nostro campione ha portato due bici. Vuole farlo con la Dor, però nel suo obiettivo c'è anche farlo con l'enduro. Il orologio non, non segna le pulsazioni. No, sì no, comunque. Aspetta, sentiamo se senta funziona. Funziona. Extra sistoli. L'agitazione ci sta ovviamente, ma cosa fondamentale che ti ho detto ieri è uno dei requisiti. Ricordati qual è? Essere Essere convinti. Oh, eh, e poi penso, la, no, l'altra cosa che non abbiamo detto ieri come requisito, che ci siamo indicati? Iscriversi al canale. Oh, oh. ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, supportate il canale che vi portiamo un sacco di contenuti fighissimi e soprattutto per il povero Roby che eh, ragazzi, sto rischiando fatto per voi. le chiappe. Ragazzi interrompo un attimo il video il Toto del futuro voleva dirvi che sono tornati disponibili i guanti abbiamo fatto un restock con Forn perché ce l'avete chiesti in tantissimi e in più sorpresa per Natale ragazzi per chiunque quest'anno abbia fatto un acquisto di un capo Forn per Toto avrà la possibilità di ricevere a casa in omaggio una sorpresa quindi tenete d'occhio la posta eh. Roby com'è domestico oggi Sei, sei molto addomesticato <ride> Beh. Uh. Morbido Il controllo l'abbiamo visto nel riscaldamento Roby ce l'ha Prima cosa fondamentale da fare per imparare backflip è saper fare un manual Abbiamo qui la manual machine Culo indietro Tiri su ma vedi che col culo non vai tanto indietro Voglio... Schiaffeggiati il culo Autoschiaffeggiati il culo Oh bravo ancora okay. vai Oh ma com'è morbido <ride> È morbido Prova a non dare tanto colpo con le braccia Ma basta solo molto basso il culo Vedrai che si alza lo stesso la bici Allora Guarda Si alza come niente la bici Hai visto? La spinta del backflip ragazzi È proprio questa in bici Cioè è un manual praticamente Io non so fare manual Beh, Ecco ragazzi l'alborietto è caso particolare Non sa far manual Non sa saltare Basta fare flip! Finalmente apriamo la catenella Un salto dito di riscaldamento te lo faccio fare, poi basta okay. va, iniziamo, no, pure barco, vai ok. Io stavo cercando di tenerlo giù proprio per cercare di il più possibile la forza che lui deve dare alla bici per fare sto backflip. l'altra credenza che c'è quando uno impara backflip è che deve tipo tirare la testa così tutto indietro no, la testa non vi fa girare in bici la testa vi fa capire dove siete in aria quello che fa è questa spinta che abbiamo imparato adesso il momento per farla non qui, non nel raccordo esattamente quando la tua ruota davanti sarà qua in cima perfetto, sì, ho capito bella la teoria ma... Eh. me la sto facendo sotto <ride> ora libera la mente quando devi spingere? tanto così dalla rampa in cima mm. dai ero oh. Oh. eh mi è venuto distinto in realtà bene primo tentativo direi perfetto ti giuro mi è venuto distinto non so perché lo... cosa ti ho detto? qual è il requisito per fare backflip? essere convinto Adesso sali, ti incazzi e lo fai. E faccio bene. Per darti un po' di convinzione. Ne faccio uno. O non devi partire. Per piode. Ma nini lo devo fare. E' incazzato! Forza! scusa ma scusa che cazzo ci voleva questo vi fa capire ragazzi che in realtà lui che ce l'ha già bene a piedi va già bene in bici questione di convinzione Convinzione? adesso si martella si ripete 15 20 30 50 mila volte finché tu non sei veramente convinto con quegli occhietti Cos'hai devi gatto. farlo? devo farlo sul mulch vero Anche già spero ah, Rimane solo un'ultima prova prima di farlo sul duro. Lo mettiamo in difficoltà cambiando bici. Adesso proverai a farlo con la mia, che è decisamente più leggera della sua bici, perché ovviamente c'è sugli Industry Nine, quindi se lo chiudi perfetto alla prima con la mia, andiamo. andiamo. Ti piace? Eh! Eh! Eh! No, l'hai percepito un po' la differenza sì. in aria delle per la rotazione delle ruote? Sentivo cioè... il suono. <ride> Sentivo il suono. Da anni ormai utilizzo le Industri9, appunto, Enduro 305 per la dirt. E tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che se volete dare un occhio al sito Industri9, vi lascio il link in descrizione, dove c'è anche un configuratore dove potete proprio configurarvi la ruota pezzo per pezzo. Che poi è vero, eh, ragazzi, costicchiano un po', ma come le Industri9, ragazzi, non ci sono altri cerchioni, cioè ve lo posso durare ragazzi. Tanto fa Guarda cosa c'è su. Industry 9. No, non era voluto, giuriamo. No. Dopo circa 15-20 backflip perfetti veramente, ragazzi. Toolbag. E ora... La cosa che mi fa ridere è che in realtà lui adesso ragazzi è più preoccupato per farlo dritto due o tre volte che per flippare. È vero, sì. Mi fa capire quanto in realtà è fattibile Beffy, quanto è facile. È veramente ragazzi, è molto di convenzione ma è un movimento molto semplice. Ricordatevi ragazzi di provarlo sempre in sicurezza con tutte le cose che abbiamo fatto vedere in questo video. Salto di riscaldamento. Ok. Roby, eh, devi dirmi di, di, di, di te. Beh, lo sai sempre fare. Non cambia niente. Se ne fai uno dritto, lo fai subito. Facciamolo. Dai, cazzo! Vai. Sì, così! Vai. Sì, cazzo! No, devo chiuderla la prima. Non è che ci voglio... Bravo! Voglia... Rabbia, decisione. Immaginati adesso che già lo chiudi. Vado io? Vai. E ti guardo laggiù, eh? Vai. Dai Robin! Robin, cazzo convinto, eh! Allora... Vai, e ora... Oh, cazzo! cazzo, cazzo, sto, sto, sto, cazzo, sto, sto, sto, cazzo, sto, cazzo, sto, sto, sto, sto, sto, sto, sto, sto, sto, Scusami. <susurra> Era perfetto, era, era, era, era drittissimo e, ma non sei capito. Belato, è no, è pazzesco. Cazzo! No! È che li, fai? Si si li, li fa, sto Vai, schiaccia la giù, cattivo. Stai, è Grazie oh, cazzo, bella. Bella. Okay. bella. bella, mega content. 13 .01. 24 ore? Ma che 24 ore? Altro che 24 ore? Meno di 20 ore! Era tipo il suo obiettivo, me l'ha chiesto tipo per un anno di farlo. E io gli dicevo: no, Rob, dobbiamo fare il video, dobbiamo far vedere tutto il processo. Non puoi provarlo. Dicevo: non devi provarlo. Con la pulita. Sì, era proprio la persona perfetta per impararlo. Per oggi te la sei meritata? Certo. Ok, obiettivo di oggi, raggiunto, sfida impossibile, 24 ore per fare il backflip da zero sul duro ragazzi. Cioè, abbiamo già visto tutti i video su YouTube dove gente lo fa sull'airbag in due ore, in una giornata, in un pomeriggio lo fanno sull'airbag, ma da zero a farlo sul mulch in una giornata ragazzi, primo. Grazie. Diciamo una cosa, voleva farlo anche con l'enduro. No, l'ha fatto sul bag con l'enduro, però ha detto, ascolta. Oggi sono contento così, sono soddisfatto, esatto, ho raggiunto il esatto. mio obiettivo, mi porto a casa questo backflip con la dirt sul mulch, prossima volta, siccome adesso lo masterizzo bene, lo faccio anche con l'enduro. È anche importante non andare oltre il proprio limite e cercare di capire quando è giusto fermarsi. Stop, giornata proprio perfetta. Prec mi stava facendo male il braccio, non ce la faccio più. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like, è così facile, un click, è gratis. Fatelo che supportate il canale e continuiamo a portare contenuti di questo genere. Ricordatevi che il pompiere paura non ne è... ha. Cosa? Il pompiere paura non ne è...